Like, ci stanno le tigre online uh, chi che condividi uomo che non basta mai ma Maximi che sta a capo di tutto il branco Qui non basta il rango alto Se a giocare non si scaltro è ombre, bre Matalo matalo Camperò dietro la cru Devi iscriverti al canale Maximi, su Youtube Se vedi uh, tutto e di più Forza fallo pure tu Perché con le tigre di Roma stare sempre un facile, più uh, Hey, ciao a tutti ragazzuoli e benvenuti sul canale io sono maxi e oggi vi porto un glitch dei soldi ragazzi massivo all'arena war per fare questo glitch abbiamo bisogno dell'arena ovviamente e del piano b1 dell'arena e avremo bisogno in questo caso anche di un amico per fare questo glitch ragazzi quindi procuratevi un amico un altro passaggio fondamentale, ragazzi, ve lo ricordo, anche se non serve, targa personalizzata, ragazzi, targa personalizzata, mi raccomando, ragazzi, anche perché se non l'avrete, ragazzi, rischierete di prendere il blocco giornaliero, quindi mi raccomando, fate molta attenzione a ciò che fate quando fate i glitch dei soldi, quindi arrivati a questo punto ragazzi detti i requisiti possiamo salire in auto allora sapete tutti che negli altri piani dell'arena ragazzi basta semplicemente premere freccia destra e, e diciamo la vettura entra in arena o comunque nell'officina e quindi vabbè ve lo faccio vedere perché qualcuno mi ha detto che sentito dire addirittura ma io l'officina nel piano 1 o piano 2 non ce l'ho non so quale tipo di officina cercano tanti magari cercano proprio l'officina materiale come come sta nell'arena forse in ogni garage ma non è così comunque sia va bene ve lo faccio entrare così giusto per vedere vedete entra in arena bassa in officina basta premere la freccia ragazzi quindi è una stupidata ora ragazzi andrò a togliere la musica e a spiegarvi bene come dovete fare il glitch e che cosa dovrà fare il vostro amico ragazzi come state vedendo eh, il nostro amico dovrà fare questa cosa ragazzi cioè entrare nel playstation network mentre è in macchina con noi e rimanere sulla schermata delle Shark Card ma non questa che vedete a schermo piccolo ma dovrà selezionare una Shark Card e dovrà andare nella schermata azzurra dove ci, ci dà scritto aggiunta fondi quando il nostro amico sarà lì in quella schermata noi potremo fare il glitch quindi a questo punto il passaggio che dovremo fare noi è entrare nell'arena quindi freccia destra per entrare XXX proprio a morte ragazzi confermare sempre e andare in option e playstation network come avete appena visto questo era rallenti ragazzi adesso lo vedrete e lo ascolterete in velocità normale questa ragazzi era la velocità normale quindi rendetevi conto del tempo che ci dovete impiegare dovete essere proprio rapidissimi ragazzi a fare quel passaggio perché altrimenti ogni volta che lo andrete a fare perderete dei soldi una volta che siete buggati ragazzi e che avete l'auto eh, nell'arena che però non è modificata potete scambiare l'auto che volete duplicare con le LGRH8 ragazzi è semplicissimo quindi una volta che avete fatto lo scambio, se vedete che le auto eh, si scambiano ma restano al proprio posto, lo so, sembra una cazzata, però così ragazzi nel glitch le auto eh, sull'elenco si scambiano ma mh, restano al proprio posto a livello fisico. Quindi quando eh, le auto fanno questo gioco voi state già facendo il glitch, il glitch è già stato fatto insomma quindi a questo punto salite sull'auto come avete appena visto cambiate una cazzatina e ritornate nella, nella vostra cosa allora ragazzi mh, vi specifico che quante più auto avete nell'arena quante, quante più auto potete duplicare quindi eh, se magari il glitch vi riesce a botta di culo o comunque avete paura eh, o che sia, non lo so raga, qualunque cosa, io vi consiglio prima di riempire l'arena di LGRH8 e poi fare il glitch ragazzi, questo è il mio consiglio, poi vedete voi eh, quello che volete fare, però eh, secondo me se magari vi riesce il glitch, vi riesce, lo state provando, lì comunque perdete dei soldi per fare la prima modifica al, al minivan ragazzi, ah, dimenticavo ragazzi eh, tutti usano il minivan io ve l'ho portato col minivan penso che usino il minivan perché comunque sia l'auto che costa meno di tutti sia per fare le modifiche che per tutto il resto come vedete ragazzi eh, diciamo qui si stanno facendo delle duplicazioni a raffica quindi lo vedete che eh, proprio boom boom a manetta ragazzi eh, una volta che abbiamo fatto tutte queste duplicazioni ragazzi il passaggio è semplicissimo quando abbiamo fatto non so 5 10 20 auto quelle che abbiamo nell'arena quelle che abbiamo nei garage e che vogliamo duplicare ragazzi una volta eh, che abbiamo duplicato tutto l'unica cosa che dovremmo fare è andare in uh, una nuova sessione dovremo fare trova no nu nuova sessione scusatemi ragazzi e il glitch sarà fatto ragazzi allora eh, intanto colgo l'occasione per ricordarvi ragazzi il contest eh, road to 15k che è in descrizione e penso domani mm, lanceremo un altro contest per quanto riguarda un, uh, un account quindi a questo punto ragazzi proseguiamo con il glitch e dovete fare un cambio di indumento qualunque cosa un accessorio qualunque cosa una volta fatto ciò come dicevo dovete cambiare sessione per cambiare sessione andate in creatore in modalità creatore insomma e una volta che siete in modalità creatore vi basterà andare premere start online inviti e andare in una sessione solo inviti ragazzi guardate il video mi raccomando ragazzi come ho già detto fate le cose fatte bene perché poi veviate il blocco giornaliero io ve lo sto ve lo ripetendo so ripetere proprio fino allo stremo non so come altro dirvelo e soprattutto eh, mi raccomando fate i glitch sì ma con moderazione ragazzi sempre con moderazione allora eh, io non ho veramente nient'altro da aggiungere vi lascio al resto del video perché tanto comunque c'è poco da vedere vi ricordo la descrizione e tutti i contatti un saluto ragazzi e al prossimo video ciao belli Sheep.